Allora buongiorno, buongiorno a tutti, scusate ho dovuto eh, postdatare un attimo, ritardare questa diretta perché l'audizione che si doveva fare questa mattina con il Ministro Franco ha avuto uno slittamento in buona sostanza di, di un'ora e mezza perché prima, prima è slittata per motivi eh, di programmazione e poi è slittata perché c'è stato un problema tecnico serio, essendo una video un video una video che riunione ha avuto anche un problema tecnico quindi ho, ho dovuto slittare eh, non, eh, non mi perdo in preamboli abbiamo qui con noi un giornalista eh, conosciuto eh, specializzato in finanza eh, mh, ha fatto parte formalmente nella scorsa legislatura degli esperti che ci avevano affiancato la loro commissione bicamerale di inchiesta sulle, sulle, mh, sulle banche venete, vi ricorderete eh, a fine 2017, inizio 2018, Andrea Di Stefano, eh, appunto lui conosce eh, estremamente bene la mater le materie finanziarie, e quindi gli do immediatamente la parola per spiegarci perché questa sentenza della Corte di Giustizia è così importante. Prego Andrea. Gianni, Beh, questa sentenza è importante per tre ragioni, innanzitutto perché la commissione ehm, viene smentita in modo molto pesante eh, dalla Corte di Giustizia, non solo viene respinto il suo ricorso ma viene condannata addirittura a pagare le spese legali, quindi come dire eh, viene sancito il fatto che eh, nella vicenda la commissione aveva pienamente torto. Di cosa stiamo parlando? Sostanzialmente di un intervento del fondo interbancario per salvare l'allora banca Tercas, eh, la cassa di risparmio di Teramo, eh, che aveva difficoltà finanziarie e il fondo interbancario, che lo ricordiamo che è un fondo al quale aderiscono tutte le banche, ma non è un fondo statale, ciascuna banca versa una, un pro quota eh, una, eh, delle somme che devono servire proprio per le fasi di salvataggio. Ora Banca d'Italia avendo registrato delle difficoltà patrimoniali di Tercas eh, anche per ragioni poi oggetto di inchieste giudiziarie aveva concordato che quel eh, buco patrimoniale di circa 250 milioni di euro eh, poteva essere coperto dal fondo interbancario quindi di fatto si poteva salvare eh, dalla risoluzione dalla, sostanzialmente dal fallimento la cassa di risparmio di Teramo. Contro quella scelta eh, l'autorità eh, antitrust della Commissione europea ehm, si oppose eh, dicendo sostanzialmente all'Italia questo è un, eh, un aiuto di Stato mascherato, non potete farlo, anzi dovete lo, eh, restituire, lo Stato deve fare in modo che queste somme vengano restituite e questo provocò di fatto il fallimento eh, della Tercas eh, e soprattutto segnò una, uh, un passaggio uh, istituzionalmente molto negativo che poi ha, a mio parere ha avuto la conclusione con la famosa direttiva Beilin, quella oggetto di tante polemiche perché eh, è una direttiva che dopo la crisi cipriota ha di fatto scaricato sui eh, risparmiatori eh, larga parte dei buchi del sistema bancario. Ora i risparmiatori che non sono responsabili si ritrovano a dover corrispondere eh, una, eh, le, la copertura delle perdite fatte dai management. Questo di fatto eh, è una dinamica eh, che è figlia di questa decisione della Corte. Ora il fatto che eh, già nel 2019 la Corte di Lussemburgo avesse dato torto alla Commissione e adesso che ci sia stata questa decisione definitiva della Corte di Giustizia non cambia nulla purtroppo per i risparmiatori di Tercas, eh, si dice che formalmente ci può essere un ricorso eh, contro la Commissione per fare rimborsare le perdite, ma sembra che siano cose molto lunghe e tra l'altro anche in Unione Europea si va incontro al tema della prescrizione, pensate un po', quindi eh, essendoci di fatto questi vincoli sarà molto difficile effettivamente anche se Dalla Commissione, però è senza alcun dubbio una sentenza con un alto valore eh, politico e tecnico perché il modello dei fondi interbancari che, so che è tuttora operativo eh, trova di fatto una, um, una giustificazione formale a livello europeo eh, e non si potrà più mettere in discussione appunto eh, la l'attività di questi fondi interbancari che lo ricordo valgono sia per le banche diciamo eh, industriali sia per le banche di credito cooperativo e quindi eh, un meccanismo sostanzialmente eh, di intervento ops, ops abbiamo perso abbiamo perso Andrea Di Stefano eh, non posso sapere se è un problema suo o mio, allora eccolo qui, riammettiamolo subito. Ecco Andrea, scusa, ti abbiamo perso, oh, eh. ma solo gli ultimi 20 secondi, diciamo. No, e quindi dicevo che questo intervento, diciamo, eh, dell'Unione Europea può avere un, un peso a medio termine perché questo intervento delle corti perché di fatto ristabilisce il valore di questi fondi interbancari che in Italia non sono presenti solo per le cosiddette banche industriali e commerciali ma anche per le banche di credito cooperativo, quindi eh, questi cuscinetti questi ammortizzatori possono impedire in alcuni casi il fallimento degli istituti bancari che, che provocano normalmente conseguenze molto più pesanti in senso negativo, per i, soprattutto per i piccoli risparmiatori. Ok, quindi il fondo interbancario, ricordiamolo, è un meccanismo totalmente privatistico tra le banche, che tra di loro si dicono, ok, creiamo questa, questo tesoretto comune tra di noi banche private per aiutarci tra di noi quando siamo in difficoltà era stato usato per aiutare la cassa di teramo quindi tercas cassa di teramo era stato aiutato l'unione europea in, a questo punto possiamo dire improvvidamente cioè sconsideratamente è intervenuta dicendo eh no, non potete usarlo, non potete usarlo perché secondo noi unione europea è un aiuto di stato adesso si è chiarito definitivamente perché siamo è l'ultimo grado di giudizio, giusto? Sì, sì, è l'ultimo grado di giudizio, non si può più, eh. non ci saranno più può, nuovi no, gradi di giudizio. Diciamo. No. Quindi in questo caso, purtroppo, perché no, no, non credo faccia piacere a nessuno, dobbiamo constatare che l'Unione Europea ha fatto una vera e propria cavolata. Ha fatto un errore molto grave. Eh, io credo un errore ideologico, eh, come spesso accade all'Unione Europea, alla Commissione in particolare, cioè, eh, Uh, nel dogma come dire, del, del combattere gli aiuti di Stato, che peraltro adesso sono sospese le normative sugli aiuti di Stato per la pandemia, ma questa apriamo e chiudiamo la parentesi, ma nel dogma sul fatto che eh, lo Stato non può intervenire in, eh, per, per, per ripianare delle perdite o per gestire del, delle risorse in settori che legittimamente si possono considerare strategici, ha annoverato anche questo intervento che in realtà è effettivamente un intervento privato certo coordinato con Banca d'Italia ma ci mancherebbe, questo mi sembra anche logico visto che stiamo parlando del settore del credito ha eh, annoverato questo, questo fondo come se fosse un intervento di Stato giustamente già all'epoca Banca d'Italia e eh, le, il fondo interbancario fecero ricorso dicendo ma noi siamo un soggetto privato non ci sono soldi pubblici che vengono messi lì dentro sono le, le banche, anche quelle piccole tra l'altro, vorrei segnalarlo, perché per alcune delle banche piccole è, è oneroso, è stato oneroso in passato eh, finanziare e soprattutto rifinanziare questo fondo, perché questo fondo è stato consumato per diversi interventi che sono stati fatti per salvare le banche durante la crisi, quindi eh, per le banche è anche oneroso, però il, il, il, al di là di questo il meccanismo è stato alla fine giudicato corretto, è un meccanismo privato per il sostegno del credito privato, non è un intervento pubblico, anche se c'è un coordinamento con la Banca d'Italia, che insisto, questo è legittimo perché è evidente che essendo il controllore di ultima istanza deve, deve dare l'autorizzazione affinché questi fondi vengano effettivamente erogati con una finalità poi di mantenere stabilità nel settore del credito. Certo, il settore bancario è un settore regolamentato per legge e quindi ci sono dei limiti a quello che può fare, certe cose devono passare per il controllo. Obbligatoriamente dei, devono controllo essere approvate da Banca d'Italia. Perfetto. Ecco, Andrea, tu sei... Eh, da molti anni impegnato nella finanza etica io approfitto della, della tua presenza ci diamo del tu perché eh, ci conosciamo da alcuni anni e, mh, per eh, ricordare che eh, esiste un'alternativa diciamo, alla finanza, chiamiamola tra virgolette tradizionale, classica che è la finanza etica eh, negli ultimi anni sono stati pubblicati due rapporti europei che fanno il confronto tra la finanza tradizionale e la finanza etica e guarda caso si è, no, si è scoperto è stato confermato numeri alla mano cifre alla mano che la finanza etica è, è molto meno problematica dal punto di vista di crediti incagliati di sofferenze le famose sofferenze i famosi eh, qual è il termine in inglese che sono NPL. NPL esatto i non performing loans quindi è più è più solida addirittura è più redditizia nel momento che guardiamo a un, a un orizzonte a medio termine, quindi non alle speculazioni di pochi giorni o di, o, o di pochi mesi, è più solida, fa più credito, quindi vogliamo ricordare che al di là di questa importantissima sentenza che stabilisce appunto che i privati tra di loro possono eh, azionare questi meccanismi di mutualità eh, reciproca, però Esiste anche per il semplice cittadino che vuole eh, una finanza il più possibile etica, perché non è una parolaccia affatto, ha, ha, dei, ha dei riscontri eh, oggettivi importantissimi dai derivati a tutti i settori, eh, per esempio adesso si parla molto di disinvestir disinvestire dalle fonti fossili, Beh, noi sappiamo che la finanza etica non ha mai investito nelle fonti fossili perché appunto non le considera assieme alle armi, assieme all'energia nucleare, eh, da, ovviamente da fissione, eh, altri settori inquinanti non le ha mai considerate ehm, un qualcosa su cui investire. Quindi vogliamo ricordare che esistono queste realtà addirittura in tutta, in tutta Europa e che eh, ciascun cittadino può tranquillamente o diventare cliente o diventare socio e contribuire a una finanza che fra l'altro adesso l'Unione Europea finalmente sta sdoganando perché l'Unione Europea finalmente sta parlando di finanza etica giusto assolutamente corretto e le ricerche a cui tu fai riferimento sono molto importanti perché sono basate su numeri solidi eh, non, non solo su come dire la volontà eh, appunto di ispirare delle scelte a dei criteri che possono avere un significato soprattutto etico, quindi personale ma eh, sono la dimostrazione che in alcuni casi eh, in particolare nel, in, nella finanza e nel credito eh, ispirarsi ad alcuni criteri che siano mh, rispettosi eh, di, al, di alcune attenzioni nei confronti dell'ambiente, nei confronti delle persone nei confronti eh, della, degli aspetti sociali eh, determinano eh, risultati migliori, sono più redditizie e soprattutto sono molto più stabili a medio e lungo termine eh, Questo che, che è quello che è emerso più chiaramente con la crisi finanziaria del 2008-2009, cioè è, è ovvio che ci sono settori che possono garantire nel breve termine risultati e performance migliori, guadagni maggiori, ma sono molto più rischiosi e quindi si rischia di perdere non solo il capitale ma a, a quello che si è guadagnato e in più anche il capitale che è stato investito eh, quando si scelgono delle, dei profili più speculativi, mentre eh, diciamo tutto il comparto che, della finanza etica europea ha sempre avuto risultati medi eh, stabili e crescenti e questo eh, alla fine sta ispirando le scelte dell'Unione Europea che ha deciso con il regolamento sulla tassonomia, di dare vita a una vera e propria regolazione degli investimenti del settore bancario, identificando il settore finanziario, identificando diciamo, le aree dove spingere eh, le risorse dei risparmiatori, che siano risparmiatori, che siano aziende, che siano i fondi persone che ovviamente in una dinamica come quella europea, sono, significano ingenti capitali eh, che sono messi in gioco. Adesso la partita sarà sinceramente molto più complessa che in passato, perché prima eh, c'era il mondo del credito tradizionale e c'era un pezzettino piccolo eh, di finanza che si ispirava ai criteri etici, adesso avremo un grande mondo dei cosiddetti ESG, cioè dei criteri ambientali, sociali e di eh, governance, che dovrebbero essere dominanti, quindi sarà un pochino più complesso distinguere tra chi fa greenwashing e chi invece opera concretamente per perseguire questi obiettivi. Poi alla fine non sarà difficilissimo perché i numeri dimostrano in modo crescente che chi segue veramente criteri appunto di rispetto dei diritti umani, di rispetto delle persone, eh, di attenzione al territorio, all'ambiente, eh, a medio termine ehm, perde molto meno rischia pochissimo e guadagna di più perché alla fine c'è un meccanismo di solidità che, che si muove eh, però in una fa nella fase diciamo, intermedia in questa prima fase di lancio dei cosiddetti criteri ESG sicuramente ci sarà un po' di rincorsa anche quelle che tu citavi alcune del settore fossile a mettersi un patentino insomma eh, di sostenibilità um, in questo sicuramente è una dinamica complessa perché eh, la transizione che dobbiamo fare la cosiddetta transizione verso un'economia a basso tasso di carbonio non è facile è un'operazione complessa richiede grandi investimenti eh, alcune tecnologie non sono ancora mature eh, e quindi eh, è ovvio che è una fase di transizione mh, che può essere difficile e questo a maggior ragione richiede competenze e, e qualificazione storica che è tipica appunto del settore della finanza etica a livello europeo nel fare l'analisi eh, voi pensate che tutto il segmento della, della finanza etica ha adottato molto prima che questi criteri for, eh, anche solo iniziassero a, a diventare oggetto di dibattito europeo una serie di griglie per fare l'analisi eh, sia degli investimenti eh, sia delle concessioni di credito, quindi eh, settore, ehm, anche quando vengono concesse le linee di credito viene fatto un'analisi eh, da parte di valutatori sull'impatto sociale, ambientale, eh, territoriale ehm, di, di questi investimenti per capire qual è il reale ritorno e qual è la sostenibilità a medio e lungo termine di quella, di quella iniziativa imprenditoriale che si va a sostenere. Eh, esattamente, esattamente Andrea, infatti mi hanno appuntato proprio questo. Eh, eh, praticamente la finanza etica è stata precursore, possiamo dire che è stata buona profeta e precursore di buone pratiche, perché il regolamento tass tassonomia eh, dovrebbe... No, dovrebbe. Indica che cosa significa sostenibilità, che cosa significa eh, non danneggiare l'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi dà delle regolette abbastanza precise, insomma cerca di darle precise. I famosi criteri ESG che tanti avranno sentito nominare, environment, sustainability e governance, vuol dire che questi investimenti dovrebbero essere appunto ambientalmente compatibili, sostenibili e... Eh, le aziende che, le pongo, che pongono in essere questi investimenti comunque devono avere una gestione un, un, una direzione che comunque rispecchia determinati principi di democrazia interna eh, di, trasparenza, di trasparenza verso, verso l'esterno cose che fra l'altro in parte l'Italia ha recepito con una legge sulla finanza etica che esiste, che esiste che è pochissimo conosciuta perché manca il decreto attuativo e <ride> quindi qui io solo tra quelli che sta spingendo il governo per far uscire il governo notativo, ma eh, diciamo, possiamo concludere dicendo questo al cittadino, che la finanza etica ha preconizzato i tempi, ha anticipato i tempi, si è messa a fare quello che adesso l'Unione Europea considera essenziale, il recovery fund, il 37% delle spese devono essere su progetti di transizione ecologica, quindi eh, da una patente totale, alla priorità della sostenibilità ambientale cose che appunto la finanza etica ha sempre posto come eh, indispensabile come base di partenza nessun progetto è mai stato eh, approvato eh, se andava a danneggiare eh, l'ambiente quindi interi settori sono stati proprio scartati perché erano dalle fonti fossili ad altro erano settori che erano pesante, pesantemente impattanti quindi Direi che possiamo concludere se vuoi fare un invito al cittadino medio che vuole essere non solo spettatore di queste grandi battaglie tra Unione Europea, l'Italia, sistemi finanziari vari, eh, vuole essere diciamo, parte attiva pur senza avere particolari competenze e nemmeno particolari capitali perché sappiamo che con la leva finanziaria 1000 euro di, di moneta reale, di denaro reale, permette investimenti per mezzo milione di euro perché c'è una leva di 500 a 1 quindi se vuoi fare magari un invito a tutti a seguire anche i tuoi canali eh, valori.it che è la, la, il portale di, di trasmissione poi so mi pare che, co che continui il, il ciclo eh, il giorno delle locuste su radio popolare eh, quindi tu hai tutta una serie di canali per fare divulgazione eh, ci sono manuali di finanza popolare scritti per dare competenze di base di finanza al cittadino, quindi i mezzi ci sono, quindi ti lascio volentieri lo spazio per un appello e un invito al cittadino a, ad abbracciare questi tempi straordinari, perché siamo in, in, siamo in tempi veramente fuori dall'ordinario, bisogna che tutti quanti si mettano eh, di buona lena, non, non solo il Parlamento e il Governo. No, senza Grazie. alcun dubbio, anzi... Um, questa, questo mondo è nato um, al di fuori completamente dagli aspetti istituzionali. Per molto tempo è stato considerato, come dire, un po' eretico, fuori dal gioco, um, perché, uh, come dire, la percezione è purtroppo ancora un po' diffusa. E che per guadagnare non si possa mettersi troppi, troppi scrupoli di natura uh, etica, non si possa. Eh, si debba tapparsi il naso eh, e quindi eh, non, non sia opportuno fare delle scelte invece la, gli ultimi dieci anni soprattutto diciamo dalla crisi del 2008 2009 hanno dimostrato che è proprio quella la la, la logica che può portare ad avere i danni maggiori eh, non guardare come dire, alle prospettive di medio e lungo termine, non capire quali sono le conseguenze di certi investimenti eh, e ricercare, eh, inseguire eh, il massimo rendimento nel, nel breve termine, assumendosi un rischio molto alto eh, di farsi poi del male da soli, perché è, è emerso in questi anni che alcuni fondi pensione che inseguivano la stessa logica, alla fine acquistavano azioni eh, di imprese che licenziavano gli stessi lavoratori che erano titolari dei fondi pensione per poter massimizzare il profitto. Quindi eh, è una dinamica che va gestita, va capita, gli strumenti in, eh, disponibili sono molti, soprattutto su questi aspetti diciamo, più eh, nella vita quotidiana. Poi su invece i temi generali dell'economia e della finanza, quello è un tema un pochino più complesso, e allora, lì è opportuno tenersi periodicamente aggiornati utilizzando la rete, utilizzando strumenti come quello che noi cerchiamo di, di fare eh, tutti i venerdì su Radio Popolare. Ma lo trovate anche il podcast online, che è questa trasmissione Il del giorno delle Locuste, che cerca come dire di rendere comprensibili quelle che io eh, dico eh, le, le storie che normalmente non sono fatte per gli umani. Noi cerchiamo di rendere umano anche. L'economia e la finanza, magari ironizzando su alcuni comportamenti, oppure andando a spiegare alcuni fenomeni che all'apparenza sembrano incomprensibili o di difficile traduzione. Benissimo, allora io invito anch'io tutti ad ascoltare questa trasmissione, a vedere siti come valori.it che danno questo tipo di informazioni le rendono fruibili per tutti. E, Andrea, ti strappo la, la promessa di fare altre di questo tipo di dirette quando avremo altre cose eh, puntuali da, eh, da spiegare. Quindi grazie, ringrazio tutti, eh, rispondo in privato a, a Paolo Bolognesi che ha posto una domanda, gli rispondo subito e quindi grazie e buona, buon lunedì a tutti. Arrivederci. Buon lunedì a tutti, arrivederci.